Buonasera, buonasera a tutti, grazie intanto per aver trovato del tempo per, per venire qui a vedere la presentazione del libro di Marco Cappelli, il miglior nemico di Roma. Io mi presento, mi chiamo Fabrizio Patti, sono giornalista della RAI, attualmente alla testata giornalistica regionale eh, della Lombardia e sono davvero felice di essere qua questa sera, intanto perché sono a Torino, parlavamo un attimo fa, una città, dove ho lasciato un bel pezzo di cuore. È una città davvero dove tante volte si, si pensa di, di, tor di tornare, perché ti, ti fa sentire a casa. E poi sono felice perché questo circolo dei Lettori è davvero un unicum, e davvero c'era... Uh, ne parlavo l'altro giorno con un collega della redazione Cultura che è stato qua a, a Torino fino, fino a qualche mese fa, si chiama Antonio Sgobba, magari lo, lo ricorderete perché mm. è stato il curatore della, della rubrica Petrarca. Ne parlavamo con una collega di Milano dicevamo, ma sempre della redazione Cultura, lui stava descrivendo questo posto e, e, e lei chiedeva, ma... A Milano cosa c'è di simile? Io ho detto, no, no, questo è un unicum, questo è un posto veramente che per la continuità e per la qualità eh, delle, delle serate che esprime eh, penso che abbia ben pochi paragoni, eh, in Italia almeno. E tra l'altro vorrei anche dire che la cosa bella di questo posto è che e poi lascia una traccia, per cui io ho avuto modo di frequentarlo, ma poi a distanza, tramite eh, il podcast tramite i video su YouTube si riesce a trovare eh, traccia e parleremo, parleremo, di podcast penso questa sera e poi sono, sì. e poi sono molto felice perché sono qui con, con Marco, con Marco eh, Cappelli eh, lo conoscerete tu, tutti, un, un grande, una persona che è diventata uno dei maggiori divulgatori eh, di storia in Italia e, e la cosa è incredibile, eh, come una cosa bella di questi tempi, il fatto che si possa eh, trovare traccia di quello che avviene in questo luogo. Una delle altre cose belle che io trovo è che una persona come Marco eh, sia potuto diventare uno dei più grandi eh, e più noti divulgatori di storia in Italia. In che senso? Marco fa un altro lavoro. Sì. Eh, io però ho la fortuna di conoscerlo da da tanti anni. Oggi facciamo i conti, sono quasi vent'anni. Vi posso assicurare che girare con lui, eh, come abbiamo fatto tante volte in giro per, per l'Italia e per l'Europa, è davvero una bella esperienza. E lui vent'anni fa era come, eh, ci metteva la stessa passione che, che, ci mette, che ci mette oggi. E quindi io ho avuto la, la fortuna di, di vedere nascere eh, il progetto di Strada d'Italia, il numero zero eh, che, che, che mi ha fatto vedere in anteprima, ho visto che c'era questo grande potenziale, però la cosa veramente, eh, la grande capacità eh, di Marco poi è stata quella di far crescere questo progetto, di portarlo avanti con grande costanza, poi magari avremo modo di parlare di, di questo, di, di, di, com, di come lui fa, ottiene questi, questi risultati, cosa c'è dietro. L'altro giorno io parlavo con, un, con una persona abbastanza anziana che aveva lavorato a, a, al Banco di Napoli come capo dei, eh, degli ispettori. E lui mi raccontava di, eh, della, di come aveva conosciuto questo signore, questo ingegnere dell'IBM che si chiamava Luciano De Crescenzo, che lui nella vita... Uh, appunto era un ingegnere eh, gli sistemava i sistemi informatici però aveva questa passione della filosofia io ogni tanto dico ma invece. speriamo <ride> ho, ho, ho, ho buone sensazioni diciamo comunque oggi noi siamo qua invece però per parlare soprattutto eh, di questo di questo secondo genito eh, di, di marco il miglior nemico di roma che ehm, eh, va a a prendere un altro aspetto, diciamo, dopo eh, per un pugno di barbari che si era concentrato sulla, sulla crisi del III secolo e di come poi invece furono imperatori di origine illirica a salvare l'impero, oggi con, con questa seconda uscita eh, si concentra in particolare sulla storia, sulla storia dei, dei Goti. Vorrei solo aggiungere una cosa, prima di, di parlare di, nello specifico, di entrare nel, nel, nel, nel tema, nel, nei vari punti uh, di questo libro, eh, che è solo l'ultima nota personale. Eh, Cos'è che eh, ogni tanto ci penso? Mi, mi fa sentire molto simile a, a Marco, il fatto che, um, un po' come, come lui, abbiamo un percorso che è andato in parallelo, prima degli studi classici e poi degli studi di economia. E questo uh, perché ve lo cito? Perché uh, io vedo una grande sintonia in questa capacità che lui uh, ci mette nel um, uh, porsi uh, questi, questo tema, il fatto che uh, quando tu... Um, hai un approccio economico uh, alla storia, uh, ti devi porre una serie di domande su uh, non solo quello che succede, ma come una cosa è successa, come è stato possibile far funzionare un, un, una certa macchina, un, una certa istituzione. Tutto questo noi lo, lo vedremo oggi, penso, nella serata, perché una delle cose che a me piace molto sottolineare di Marco è che è una è una sì, una, un approccio divulgativo, ma che non rinuncia mai a un livello di eh, complessità che rimane. Eh, complessità che non viene mai fatta pesare sul, sul lettore, ma eh, viene eh, eh, fatta digerire, diciamo, eh, mettendo strato su strato e portando il lettore da un livello, diciamo di base a, una, a un livello invece di conoscenza molto molto eh, approfondita pur non rinunciando mai a uno stile molto divulgativo. Va bene, abbiamo fatto una certa introduzione, adesso io vorrei parlare però molto meno, vorrei far parlare eh, Marco e vorrei intanto partire da dall'oggetto di questo libro, cioè i goti. E allora intanto nel giornalismo si direbbe le 5 V, eh, chi, cosa, dove, quando, perché. Allora, già sul chi c'è molto da dire. Allora, chi sono i goti? Sì, questa è, è una domanda che, eh, diciamo, quasi tutta l'intera parte, del, la prima parte del libro è dedicata a rispondere a questa domanda. Non completamente, ma è la parte principale. E eh, perché sembrerebbe una domanda abbastanza semplice, no? Risponde, chi sono i Goti? Sono degli uomini alti, biondi, germani, no? Parlano la lingua germanica sicuramente. Eppure nessuna di queste cose che ho appena detto è certa, e anzi, siamo abbastanza certi che non è così. Quindi, eh, e la cosa interessante è stato anche tracciare la storia dell'interpretazione dell'identità dei Goti perché se noi andiamo prima della Seconda Guerra Mondiale, so, dall'Ottocento fino alla Seconda Guerra Mondiale, tutta questa vicenda è letta con le lenti del nazionalismo, sia di quello tedesco che di quello italiano. Quindi la lente del nazionalismo qual è? Nell'Ottocento si creano le nazioni. Le nazioni nascono, nella maggior parte delle nazioni nascono nell'Ottocento e per creare una nazione occorre un mito fondativo. E dove si va a prendere il mito fondativo? Se sei degli italiani, si va, si va a cercare la storia romana e altri miti fondativi. Se sei tedesco, devi andare a cercarla nei Germani. Quindi si va a cercare una storia nazionale tedesca anche nella vicenda dei Goti. E, e in questo è tutto interpretato con, le, con la lente del nazionalismo. Invece, andando dopo la Seconda Guerra Mondiale, c'è la reazione al nazionalismo, quindi tutto diventa, viene messo in dubbio. Secondo me addirittura il pendolo va un po' oltre, in un certo senso. I, i goti non sono neanche germani, non vengono dalla Scandinavia, come ci racconta Giordane, ehm, sono solo delle culture archeologiche, non c'è niente al di là di questo. Cos'è una cultura archeologica? È, uno, è in sostanza uno stile di produzione di, eh, di, di materiale archeologico che un tempo quando lo si trovava si diceva oh, ho trovato i goti, oggi non si fa così perché sappiamo che solo perché abbiamo trovato una cultura archeologica non vuol dire che abbiamo trovato un popolo, potrebbero essere più popoli, potrebbe essere solo una moda condivisa da un territorio, non abbiamo idea in realtà perché ci sono dei vasi con quello stile, eh, quello sono i goti comunque quindi la, la cosa interessante quindi la prima parte del libro è stata una sorta di giallo andare alla ricerca eh, dei goti e eh, mettendo assieme sia le fonti che ovviamente si conoscono da una vita ma anche eh, eh, diciamo quello che è stata la, la ricerca più recente sia archeologica sia anche l'ultimissima archeogenetica che cos'è l'archeogenetica? ecco l'archeogenetica è una Scienza o studio del DNA antico che esiste da solo una decina d'anni in sostanza eh, perché prima non si poteva estrarre il DNA da ossa antiche quindi una, però tecnicamente è diventato possibile solo da poco più di dieci anni e i primissimi studi in epoca storica quindi non in preistoria sono di appena 5-6 anni fa quindi stiamo parlando veramente degli ultimissimi dati Disponibili. E la cosa interessante è stato anche prendere questi ultimissimi dati e inserirli nel, nel, nel discorso del, del, diciamo del, ac, della caccia dei, dei goti. Ora, non perché noi troviamo dei risultati archeogenetici, semplifico, sono stati trovati dei risultati che dicono che almeno una parte di chi viveva in Polonia settentrionale, che è la prima cultura archeologica diciamo, associata ai goti, eh, tendenzialmente, probabilmente associati ai goti, in quelle ossa è stata trovata la prova che eh, una parte della popolazione almeno aveva eh, origine in Scandinavia. Quindi scusa se ti interrompo, poi andiamo avanti. Tu mi stai dicendo che dopo la seconda guerra mondiale, eravamo diventati fin troppo scettici nei confronti sì, no, delle, delle fonti, invece. Il, L'archeogenetica ci dice che le fonti non Stiamo erano... Stiamo un po' tornando indietro, però non indietro al periodo, diciamo, del nazionalismo, perché nella comunque si tratta di una percentuale della popolazione al massimo e comunque il fatto che siano geneticamente simili non vuol dire che siano culturalmente simili, è solo un dato in più. Secondo me da solo non direbbe niente, cioè questo dato archeogenetico da solo non direbbe niente, ma unito a... La, diciamo la traccia storica delle fonti, che comunque qualcosa vuol dire è unito all'archeologia. Perché ci sono alcune prove che ci dicono che alcuni degli, degli elementi, tipo come si fanno i tumuli, altri, altri elementi diciamo archeologici trovati in Polonia sono simili ad elementi contemporanei o appena successivi in Scandinavia. Quindi c'è una serie di prove che assieme, secondo me, ormai fanno un quadro abbastanza chiaro. Poi tutto può essere messo in dubbio domani, però oggi mi sento di dire che è abbastanza chiaro. Questo però non vuol dire, questo, scusa, eh, dico quest'ultima cosa, che siamo appunto tornati al periodo pre eh, bellico perché siamo certi, anche dai risultati archeogenetici, che i goti sono un, un misto comunque. Eh, sia di una componente probabilmente arrivata dalla Scandinavia, sia di componenti locali che esistevano su quel territorio già da prima. C'è una cultura precedente a quella di Wilbark, che è la cultura archeologica della Polonia settentrionale legata ai Goti, scusate i termini tecnici, ma per essere chiari, eh, che ha degli elementi di similitudine con quella di Wilbark. Questo ci dice che la popolazione probabilmente preesistente è comunque importante anche per questa proto civiltà gotica. Quindi... Poi, poi li seguiamo i goti, volevo solo fare come notazione che questo studio dell'archigenetica è talmente importante che il, mi se sbaglio, ma il, il suo pioniere, che è Svante Pablo, quest'anno ha vinto il Nobel ha per la medicina Nobel, proprio sì. per lo studio del, del sequenziamento del genoma dei Neanderthal. Sì, per, per me è una cosa veramente eccitante perché siamo solo all'inizio. Cioè siamo ai primissimi passi in un nuovo mondo. Svante Pavo ha detto che siamo alla terza rivoluzione dell'archeologia. La, la prima sono state le scienze umane nell'Ottocento, la seconda il carbonio, lo, lo studio del carbonio 14, questa è la terza rivoluzione scientifica applicata all'archeologia. La maggior parte dei dati che sono, diciamo, estraibili, non sono stati ancora estratti. E lo saranno, ne sono certo, nei prossimi anni. Io ho intervistato un ricercatore del Max Planck Institute, che è l'ultimissima puntata, diciamo, del podcast, che sta studiando adesso per fare uno studio che non è stato mai tentato prima, cioè di prendere un campione molto ampio di una singola popolazione per andare a studiare veramente nel dettaglio la composizione di quella popolazione ma anche nei legami familiari perché ovviamente si può capire anche i legami familiari, si può capire eh, per esempio le, le tombe un po' più povere sono legate a chi, quelle più ricche a chi, quel... si possono fare degli studi veramente in profondità e questo non sono stati ancora fatti perché fino ad oggi era una tecnica molto complessa, difficile e costosa. Si potevano fare solo alcuni campioni, la tecnologia sta andando avanti... Quindi sono sicuro che nei prossimi dieci anni avremo molte più, molti più dati a disposizione. Sì, la cosa eccitante per chi segue anche un po' la scienza, la fisica e l'astrofisica, che è la cosa mi ricorda molto eh, il tema appunto in campo astrofisico di quello che si chiama uh, astronomia multimessaggero. Forse avete sentito, prima si facevano le osservazioni con lo spettro visibile, poi sono uh, si è cominciato a usare i radiotelescopi, adesso è lo studio dei messaggi che arrivano attraverso le onde gravitazionali. La cosa che, eh, in cui trovo una similitudine è che magari sono mh, delle informazioni margin marginali rispetto a quelle che prima conoscevamo, che però permettono di risolvere dei dubbi e delle, delle cose che andavano avanti, diciamo, delle contese che andavano avanti da, da, da settimane. Però aspetta, io volevo un attimo riportarti ai nostri goti. Sì, Ce certo. l'abbiamo visti quindi partire dalla, dalla Scandinavia. Eh, siamo andati in Polonia ecco ci dai proprio un quadro proprio anche un po' come si sono poi eh, andate a evolvere e a dividersi allora io nel libro ho fatto un paragone forse azzardato ma spero che serva a, un po' a spiegare questo, come probabilmente questo meccanismo si è messo in moto ed è quello dei russ chi conosce i russ? i russi sono... bene, qualche mano alzata, i russi sono ovviamente oggi sappiamo una popolazione di origine norrena che conquistò la, uh, la moderna Russia e Ucraina nel, uh, diciamo nel, nella tarda antichità e poi nell'Alto Medioevo. Eh, costruendo poi nell'alto Medioevo la Russia di Kiev. I russi ovviamente erano una piccola minoranza dello Stato che sarà la Russia di Kiev, eh, sono l'elite ma una piccola minoranza credo che qualcosa probabilmente e ripeto gli studi futuri probabilmente questo lo lo metteranno molto più in chiaro ma un, probabilmente una piccola minoranza scandinava che arriva nella polonia settentrionale e comincia a creare un, uh, un gruppo che all'inizio è citato da tacito per essere un piccolo gruppo sottomesso ai vandali anche ma se noi lo seguiamo, questo dal, intorno al primo secolo d.C., Cristo, quindi stiamo parlando ai tempi di, per intenderci di Claudio, quando cominciamo a tracciarlo, no? e quindi se seguiamo la storia romana è facile, e ce la ricordiamo, è facile seguire quella gotica, eh, al secondo secolo d.C., questo gruppo è diventato più grande vediamo espandersi almeno come cultura archeologica, potrebbe essere solo imitazione, ma è probabile che sia un'espansione vera e propria, verso la Polonia centrale, fino ad arrivare, seguendo un po' il corso di un grande fiume, che è la Vistola. La Vistola arriva poi, nei dintorni dei Carpazi, vicino ai Romani, e qui siamo arrivati quando arrivano ai Monti Carpazzi, goti, con la loro espansione, siamo più o meno alla crisi del III secolo di cui ho parlato in per un pugno di barbari. Una delle tesi di uno storico famoso, Peter He Heater, è che eh, sostanzialmente è possibile che questa espansione dei goti abbia causato um, le guerre marcomanniche del II secolo d.C., perché Marco i eh, Marcomanni e Quadi si sarebbero eh, sentiti minacciati da nord e avrebbero cercato quindi di espandersi verso l'impero romano. Non è certa questa cosa, potrebbe anche essere valido il contrario: cioè le guerre Marcomanni che Marca Aurelio ha distrutto eh, la coalizione dei Marcomanni e dei Quadi, dando la possibilità ai Goti di espandersi. Quindi non è chiaro l'ordine. Ahimè la storia dei germani è fatta di tanti dubbi perché abbiamo meno fonti. Adesso noi arriviamo al, al rapporto dei goti con i romani che, che, che ci interessa tanto, prima proprio con l'accetta eh, solo eh, come erano divisi questi goti, perché noi anche eh, sappiamo che non erano un gruppo unico. Sì, e questa è una cosa interessante perché la divisione classica avviene dopo la crisi del III secolo e avviene in quella che noi in quella che è oggi l'Ucraina perché il passaggio che non ho già non ho detto è che poi a un certo punto abbiamo una nuova cultura archeologica in Ucraina e in Romania che si chiama la cultura di Cerniakov che è associata assolutamente ai goti ed è, ed è simile a molti elementi in comune con quella di Wilbark che era in Polonia quindi di nuovo facendo il piccolo detective del, della storia germanica si arriva a pensare che ci sia una, un passaggio tra queste due in Ucraina c'è una divisione a un certo punto perché i Romani ai tempi della crisi del terzo secolo eh, alla fine dopo averne prese tante dai Goti alla fine assestano un colpo terribile ai Goti ai tempi di Aureliano e li sconfiggono in un modo così totale che Uh, il, è probabile che avessero nel terzo secolo un regno unificato ma sappiamo che nel quarto non sono più uniti è successo qualcosa come si chiamano? si chiamano Tervingi e Greutungi nelle fonti e il, il confine è più o meno il Dniester quindi o Dniester che è il fiume che scorre nella Moldo Moldavia per intenderci oggi c'è la Transnistria che è dall'altro lato del Dniestr. Esatto. E quindi siamo proprio uh, in quell'area quell lì. Quindi a est del Dniestr ci sono i Greutungi. Che vuol dire? Che i Greutungi sono i goti um, del sollevante, quindi sono i giapponesi dei, dei goti, insomma. E, e poi ci sono i tervingi, o vesi. Vesi vuol dire nobili, tervingi, probabilmente ha a che fare con la sabbia, i goti della sabbia, e che invece vivono... Uh, in quella che oggi è la Romania e la Moldavia, per intenderci. Eh, quasi completamente quell'area. La cosa interessante è la differenza tra i due. I tervingi nel IV secolo sono integrati ne già nel sistema politico romano. Questa è una cosa che poco nota, diciamo, è che noi siamo abituati a pensare ah, beh, i goti saranno influenzati dai romani dopo l'ingresso nell'impero romano. Ma in realtà già nel IV secolo sono... Uh, sono stati sconfitti da Costantino e inseriti nel sistema politico economico dell'impero tant'è vero che i tervingi noi abbiamo proprio delle prove anche archeologiche di una forte influenza romana sui tervingi. A un certo punto venivano pagati dai romani, come mai? Venivano pagati, in un certo senso sai eh, spesso gli storici anche antichi ma anche moderni pensano ah, chi paga è nella posizione di debolezza in realtà se voi avete mai avuto un debito con qualcuno sapete che chi eh, diciamo a chi dovete dei soldi o che vi ha pagato di solito ha, ha un certo potere su di voi no? Insomma. e il, in questo caso vengono pagati con delle sovvenzioni per essere influenzati da Roma e in cambio anche di servizi militari e e in più i Romani volutamente costringono i Tervingi ad aprire completamente il mercato interno, fanno un trattato di libero scambio, si direbbe in termini moderni, con l'impero romano, in modo da esportare eh, il più possibile i Tervingi, anche influenzarli probabilmente culturalmente, ma soprattutto legarli. Sono così... Le, eh, cioè, probabilmente quello che è successo è che l'esportazione era così impegnativa, era così forte, che eh, i tervingi non avevano autonomia alimentare. Quindi in caso di guerra con Roma si sarebbero trovati in una posizione in cui avrebbero fatto la fame. Cosa che succede? Infatti quando ci saranno delle guerre contro Roma, eh, i tervingi faranno la fame, perché dipendevano eh, dall'impero anche per, per sfamarsi. Stiamo parlando di agricoltori, di nomadi... Ecco, questa è, un, è una confusione comune. Spesso si pensa ai, ai goti come nomadi, perché li vediamo spostarsi, ma li vediamo spostarsi nei secoli. Eh, sono spostamenti di agricoltori. Non, non, i, I goti sono agricoltori, non sono nomadi. Ora, una parte dei grotungi hanno anche, come in tutte le popolazioni, ci sono anche quelli dedicate alla pastorizia, che è un'altra cosa da nomadi. Eh, però la stragrande maggioranza dei goti sono agricoltori e nel IV secolo vediamo proprio lo sviluppo di una proto protociviltà gotica, come succede su tutte le frontiere romane, eh? non è un caso solo dei goti, poi, ci, anche dei, poi sarà il caso anche degli arabi, il caso dei franchi, degli alemanni, però i goti, i tervingi è un caso particolarmente intenso. Sì, ciao, ciao Lorenzo. E, è un caso di, di costruzione di una struttura che è particolarmente intenso perché abbiamo proprio una struttura politica dove c'è un giudice, in sostanza immaginatevelo come un console del, dei Tervingi che tra l'altro manda l'erede a studiare a Costantinopoli, ovviamente. No? Quindi, eh, il massimo del, del, della culturazione, diciamo, romana. E, um, e, e quindi abbiamo e abbiamo anche segni di altro tipo di influenza cioè mh, è stata trovata una villa eh, che assomiglia alle ville romane nel territorio dei goti tervingi si è stata trovata la produzione di vetro in, in quantità diciamo per capirsi del, a, per l'antichità in quantità industriali tant'è vero che veniva esportato in tutto il barbaricum cioè Uh, i barbari che non potevano permettersi il vetro romano compravano il vetro gotico che era considerato il migliore dopo quello romano insomma quindi stiamo parlando comunque per arrivare a produrre il vetro non è una produzione complessa insomma non è una produzione facile è anche vetro di buona qualità quindi insomma abbiamo dei germani che sono agricoltori che hanno una struttura con appunto dei, dei giudici, tra l'altro mi stupisce che il giudice è anche un, è un termine che disegna i capi anche nel, nel mondo ebraico per un certo periodo. Esatto. E, e, e mi ha colpito questo, questo passaggio. E a proposito di religione, che religione avevano loro? Ecco, noi sappiamo pochissimo della religione politeistica gotica, si assume i soliti uh, dei germanici, quindi la loro versione di Torro, di Ino, eccetera, ma in realtà non lo sappiamo perché si convertono così presto al cristianesimo. Sono i primi germani che con certezza si convertono al cristianesimo. Ovviamente è un processo, non è da un giorno all'altro, tra l'altro i goti sono così romanizzati, prima di entrare nell'impero romano, che sono gli unici a concepire una persecuzione anticristiana, che è un concetto romanissimo, cioè di avere un'autorità statale con il potere di imporre ai agli appartenenti un una scelta religiosa. Occorre un potere statale molto forte e un'ideologia statale che infatti tutti gli altri germani non hanno, non ci pensano nemmeno a perseguitare i cristiani. Nella fase, diciamo, in cui i cristiani sono già una considerevole minoranza, ma non ancora la maggioranza, i cristiani vengono perseguitati dal, da uno dei giudici. Di... E tra l'altro la cosa bella è come vengono perseguitati, perché uno si, si aspetta una concezione, diciamo, una, magari abbiamo in mente, non so, la, la Sacra Inquisizione. Lì era qualcosa di diverso. No, beh, lì ovviamente stiamo sempre parlando di strutture, diciamo, eh, comunque sviluppate ma ancora tribali quindi si affida ai, sostanzialmente ai, eh, ai giudici locali di implementare e, a, e questi a loro volta si affidano al consiglio del villaggio e questo noi lo sappiamo grazie a una perla veramente una perla che viene dalla letteraria che è questo martirio di San Saba San Saba il Goto quindi è un, il primo santo Goto che viene martirizzato durante questa persecuzione e, e chi l'ha scritta non sappiamo l'identità di chi ha scritto questo martirologio ma è molto probabilmente un goto che viveva nell'impero romano no ma quello che dicevo volevo dire, non eh, male è che non era richiesta una vera adesione interiore spirituale Ma ah, sì sì certo, certo cosa bastava? ma e questo vale anche per i romani cioè sia per i romani che per i goti che imitano i romani la questione non è la propria convinzione personale o quello che tu decidi di adorare in casa il, il concetto è, è diciamo adeguarsi al culto pubblico siccome c'è un'autorità statale questa autorità statale ha come un, un trattato con le potenze superiori con le divinità questo trattato va mantenuto da tutti perché è un trattato di tutta la comunità con le divinità. Se qualcuno di noi si tira indietro da questo trattato, lo sta rompendo il trattato con le divinità. Poi a casa tua fai quello che ti pare, ma puoi anche farti una chiesa, non è, non è assolutamente un problema. E non era neanche un problema per Diocleziano in realtà. Quindi in questo la persecuzione gotica di fine IV secolo mi ricorda proprio in modo... Eh, è veramente identica a quella della persecuzione romana di inizio IV secolo. Adesso arriviamo alle battaglie, solo, <ride> serve però ancora un passaggio perché c'è Ulfila, il piccolo lupo. Forse ne facciamo un accenno solo perché eh, non solo la sua statura, ma anche la sua posizione eh, religiosa, cioè l'areadesimo, sarà molto importante anche per il destino dei Goti. Facciamo un accenno veloce che il tempo corre. Sì, certo. Allora, Wulfila è stato il personaggio, mi hanno chiesto già, qual è il personaggio eh, che ti ha divertito di più descrivere? Ed è sicuramente Wulfila. Wulfila è un personaggio chiave non solo della storia gotica, ma anche di quella romana. È il primo intellettuale goto che ha un'importanza intellettuale importante in tutto il mondo romano. Non c'è nessuno nell'impero romano, diciamo che si occupasse di teologia o intellettuale importante, che non conoscesse Wulfila, perché era una persona importante. Chi è Wulfila? Wulfila è un discendente di prigionieri romani catturati nel corso della crisi del III secolo, portati in Guttudia nella terra dei Goti, ma lui è un discendente, si considera un goto e viene, si insomma, è già cristiano perché la sua famiglia era cristiana, e viene incaricato dall'impero romano, in sostanza, dall'arcivescovo dal di Costantinopoli, dall'imperatore, di convertire, e aiutare la conversione dei goti. Per farlo crea un nuovo alfabeto, il primo alfabeto, diciamo... Uh, uh, in cui viene tradotta la Bibbia al di là del, diciamo, la prima lingua in cui viene tradotta la Bibbia al di là del latino e del greco, quindi è, è, da questo punto di vista è veramente impressionante l'alfabeto che sembra un po' latino e un po' greco, c'è anche qualcosa di... è molto ispirato al greco ovviamente perché, perché era quella la, la, la lingua dell'oriente no? mm. eh, ma c'è anche un po' di latino dentro e, mm. mh, e, e quindi traduce la Bibbia e in più la cosa interessante è che Ariano, sì, ma era Ariano all'epoca il vescovo di Costantinopoli e l'imperatore anche. Quindi lui in realtà ha tenuto la stessa posizione per tutta la vita. È l'impero romano che si è spostato nel frattempo. Che l'impero romano dopo Adrianopoli, almeno l'impero d'Oriente, che era abbastanza Ariano... Eh... Proprio una parola per dire cos'è l'arianesimo. Ah, beh, giusto. Proprio in un nutshell. In sostanza eh, è eh, un cristianesimo più monoteistico. Dico perché, eh, se tu chiedessi agli arabi, eh, gli, eh, diciamo, perché, cosa è, qual è il problema del cristianesimo, dice, avete diviso la, l, diciamo, eh, monoteismo, uno solo, in tre. E è più monoteistico perché il padre ha più importanza e di una sostanza superiore rispetto al figlio e allo spirito santo quindi questo è più monotisco questo. no il problema lo citiamo solo perché poi questa cosa creerà qualche problema ma ci arriviamo allora nel frattempo abbiamo visto ci sono, eh, ci sono rapporti conflittuali però a un certo punto succede qualcosa di molto più grande arrivano gli spingitori, di, spingitori di gli spingitori di cavalieri spingitori <ride> di cavalieri e di Goti, in particolare che sono dei cavalieri e degli arcieri formidabili questa però è una citazione per chi non ha visto l'ottavo ah. nano incomprensibile eh, sì, diciamo che questo, questo rapporto ecco. tra Goti e Romani che si stava sviluppando in parallelo probabilmente non sarebbe mai arrivato a, a, al, alla tragedia che poi saranno i decenni, i secoli successivi se non fossero intervenuti i, se non fosse intervenuto il rullo compressore della tarda antichità i Borg, i borg de, <ride> che sono appunto gli Unni gli Unni distruggono Militarmente sia i greutungi sia i tervingi nel giro di pochissimi anni forse anche di un solo anno loro non potevano convivere con loro perché loro erano nomadi e questo è il motivo E questa è la questione i nomadi hanno bisogno di terre per i pascoli e non vogliono agricoltori tra, tra le scatole quindi il, eh, in, al massimo se hanno degli agricoltori li sottomettono in modo che cedano il loro surplus agricolo a loro per il loro sostentamento. E quindi di fronte a tutti i goti c'è una scelta da prendere nel 376, c'è il martello degli unni e l'incudine dell'impero romano. Alcuni sceglieranno il martello, alcuni sceglieranno l'incudine. E lì è la differenza tra visigoti ed ostrogoti. Spesso si dice, i Grotungi sono gli ostrogoti, i tervingi sono i visigoti, ma non è corretto, perché in realtà i visigoti sono, una parte sono tervingi e una parte sono grotungi e gli ostrogoti una parte sono tervingi e una parte sono, sono grotungi. Quindi in realtà si rimescolano, Dall'idea di questo cataclisma che distrugge qualunque preesistente grazie a, diciamo al loro arco com'era questo arco formidabile che avevano è un, un arco um, la particolarità dell'arco è, è che uno è che è un arco a doppia curva come tanti ma la particolarità è che è asimmetrico quindi è più lungo sul lato alto e più basso sul lato corto in modo da poter essere utilizzato a cavallo spostandolo così, e eh, non impigliandosi nel cavallo, ma permettendo di avere la gittata di un arco molto più grande. Eh, beh, è solo una delle particolarità. La particolarità però di quest'arco è che, siccome è asimmetrico, richiede una correzione. Non puoi mirare come un normale arco. Devi correggere la mira, sapendo che la freccia non andrà nella direzione a cui stai puntando e devi fare questo a cavallo mentre corri, magari anche andando al lato opposto, quindi, eh, quindi richiede sostanzialmente una vita a cavallo per saperlo usare. La particolarità non è tanto l'arco, è l'unione tra l'arco e una vita a cavallo, è l'unico modo per poterlo utilizzare. A questo punto la tua narrazione si concentra sui visigoti, quindi i visigoti eh, chiedono di entrare nell'impero, ecco un po' come, come funzionava e come funzionò invece in quella fatidica eh, data che, che, sì. che poi portò, e anticipiamo il punto, alla battaglia di Adrianopoli. Sì, e questo eh, diciamo è, è il punto cruciale. No? Eh, diciamo che quello che è successo ai Goti è successo decine di volte a decine di popoli del Barbaricum, è una cosa classica, eh, una contesa di potere nel Barbaricum causa che un popolo perde, e un altro vince. Il popolo che perde tipicamente chiede asilo all'impero romano, a volte prova ad invadere, poi chiede l'asilo, più delle volte chiede l'asilo. Quindi questo era già successo per tre secoli, più e più volte, e ogni volta era andata abbastanza bene con qualche rara eccezione. Quello che accadeva è che il popolo veniva accolto, i romani lo spargevano in tutto l'impero, lo disarmavano prima, e poi arruolavano una buona parte del, di questo popolo nelle, diciamo, nelle legioni, come ausiliari prima, poi direttamente come legionari, ma di nuovo sotto capi romani e dividendolo, no? quindi mandando alcuni di qua, alcuni di là, in modo da spezzare l'unità della tribù in sostanza e infatti decine di noi, noi sappiamo di sarmati taifali che vengono insediati qui in nord Italia e hanno tra, ci sono anche a volte ci sono anche delle tracce toponomastiche della loro, del fatto che sono stati insediati in Italia e, però sono scomparsi nel giro di poche generazioni sono diventati romani quindi questo è quello che normalmente accadeva. Uh, il caso dei goti è un caso un po' particolare, perché invece di essere un piccolo gruppo sconfitto, perché appunto debole, i goti erano forti, ed erano tanti, erano stati sconfitti perché era arrivato un rullo compressore ancora più grande, quindi in questo caso abbiamo un gruppo molto più numeroso. Eh, e in più Valente, che è l'imperatore d'Oriente, ha bisogno di, di truppe perché vuole fare guerra ai persiani, che sono sempre la fissazione numero uno dei romani eh, diciamo, eh, ancora adesso sono al VII secolo, lo sono ancora adesso, quindi del, del podcast quindi, eh, quindi c'era un'esigenza un, un da parte dell'impero di avere nuove truppe e c'era un'esigenza dei goti ovviamente di trovare scampo quindi c'era interesse di entrambi. E eh, però si mette, ci si mette di mezzo anche la corruzione. Ci si mette di mezzo anche la corruzione, una storia nota. Eh, il, eh, come sempre, quando ci sono tanti profughi che, sono, che portano dietro anche tante ricchezze. Immaginate, questo non è un popolo povero. È arrivato sul Danubio con tante ricchezze e qualcuno ne vuole approfittare. Chiede magari una bustarella in più. Per far passare con le armi e non disarmare, chiede una bustarella in più per dare un po' più da mangiare invece delle razioni predefinite, poi a un certo punto dice ma questa cosa delle è interessante, facciamo che non gli diamo da mangiare per niente, ci devono, come ci aveva ordinato l'imperatore, gli dargli da mangiare gratis e invece gli chiediamo di pagarci per qualunque cosa che, di cui hanno bisogno. I goti si erano portati dietro un po' di di, di, di, di rifornimenti ma finiscono presto e diventano affamati arrabbiati e cominciano anche e ci sono dei casi ci, ci narrano gli, gli autori romani sono da questo punto di vista molto sono, è molto interessante perché tutti gli autori romani che ne parlano danno la colpa di quello che accade ai romani e non ai goti e lo trovo molto interessante perché né Ammiano Marcellino né un Apio. le due fonti principali ma anche Olimpio d'Oro sono particolarmente a favore dei goti, anzi dicono di solito peste corna dopo, però in questo punto cruciale danno la colpa alla corruzione degli ufficiali romani. La, la situazione arriva a un punto in cui i goti si ribellano. Perché? Eh, non mh, si sentono maltrattati dall'impero ah, addirittura vendono i bambini vendono i bambini, si, si, si, sono alla fame vengono portati a Marcianopoli che è la capitale del, del, di quel distretto militare in una marcia, le, le solite marce le abbiamo viste, no? le marce di profughi affamati che attraversano dei territori dove non hanno molto da mangiare non è un bel viaggio quindi cercate di mettervi nei panni di chi eh, subisce questa cosa e eh, si gira pure la voce a un certo punto che eh, i romani hanno invitato a cena i capi dei goti e li hanno messi tutti a morte e questa è l'ultima goccia diciamo che fa traboccare il vaso e quindi abbiamo una rivolta ora neanche la rivolta di per sé è un diciamo una condanna al, al disastro ma la rivolta uno non viene sedata rapidamente, due i romani vengono sconfitti in una, ba una prima battaglia e quindi comincia tutto un periodo di, di, eh, molto complesso che descrivo nel libro in cui eh, di caccia di gatto con il topo che dura un paio di anni, quindi le posizioni si in, in un certo senso si induriscono da entrambe le parti. Eppure quando si arriva alla battaglia di Adrianopoli entrambi No, sempre non particolarmente allineati fanno tentativi di trovare una soluzione diplomatica questo mi dà il senso spesso del fatto che spesso dipende veramente da piccoli eh, casi della storia che cadono da una parte o dall'altra perché è, ci sono state più occasioni in cui sarebbe potuto trovare un accordo insomma, a, questo, eh, a questo evento senza finire in, in una battaglia Ecco, una battaglia disastrosa come dipende, dipende dal punto di vista, ah, cioè, cioè. se uno dice disastroso sei già, sei già un embedded journalist, no? No, sei, sei già dalla parte dei Romani, no, da, dal punto di vista dei Goti è una battaglia favolosa, non, non riusciranno mai più a sconfiggere i Romani, i Goti in realtà non hanno mai più vinto una vera battaglia campale con i Romani, Quindi è stato un caso unico. <ride> In cui Valente che fine fa? Il Valente imperatore... ovviamente l'imperatore muore, ma insomma, queste sono cose note, l'imperatore Valente muore, l'intero comitatus, eh, quasi l'intero comitatus orientale viene distrutto, ma il punto non è tanto le conseguenze militari di questa battaglia. Io quello che sono andato a cercare poi nel libro è cosa causa questo nel, eh, nell'atteggiamento di Goti e Romani eh, l'uno verso l'altro. Allora, un primo fattore che è spesso ignorato è la conseguenza religiosa, cioè è morto valente che è imperatore Ariano e per la mentalità romana la morte in battaglia vuol dire sfavore divino, quindi evidentemente la sua versione del cristianesimo è sbagliata, quindi la versione giusta è l'altra, cioè il quello che oggi noi chiameremo il cattolicesimo, insomma l'ortodossia nicena, le tre parti uguali della Trinità. Quindi questa è la prima conseguenza, ma le altre due secondo me sono conseguenze di punto come i goti eh, e i romani si vedono l'un l'altro, cioè da una parte i romani che non sono mai stati xenofobi, par particolarmente xenofobi, con nessuna popolazione proveniente dal barbaricum, All'improvviso ed è proprio si vede nelle fonti perché prima non c'è questa cosa. Ma subito dopo Adrianopoli, per alcuni decenni, i romani sono c'è un, un sentimento xenofobo contro i goti perché i goti hanno infranto l, il sogno di invincibilità di Roma. Eh, in un certo senso, i romani prima di Adrianopoli non si ponevano neanche la questione del rapporto con i barbari, i barbari sono così al di sotto. Culturalmente di noi che sono destinati un giorno o a essere conquistati o assorbiti dall'impero cioè era, era, era una cosa, un dato dato per scontato all'improvviso i romani si rendono conto che magari scontato non è e questo crea una, una crisi di rigetto e cioè. non si mescoleranno mai quindi e diventano un po' come l'olio e l'acqua per un po' il problema è che per Uh, arrivare a una sintesi occorre rimuovere gli elementi di diciamo di, di conflitto deve passare abbastanza tempo da adrianopoli per non essere più un problema e bisogna rimuovere la barriera religiosa S senza rimuovere la barriera religiosa è molto difficile le identità si possono cambiare abbastanza facilmente quelle etniche quelle religiose sono più difficili quindi quando si combina etnia e religione è diciamo, l'assorbimento la, diventa difficile. Seguiamoli proprio per sommi capi. Eh, dopo, dopo Adrianopoli, insomma, ci sono ancora un paio di punti che vengono poi ricordati, diciamo, il, il sacco di Roma da una parte e, e poi fino a, a loro a, arrivare prima, prima in Francia e, e poi in Spagna. Diciamo, per sommi capi, che cosa diventano dopo? I, i, i Visigoti, sì, e questo è un altro, un altro fattore. Io una cosa che, che ho cercato di costruire nel libro è la politica dei Goti perché di nuovo eh, noi, magari, abbiamo il punto di vista dei Romani dell'embedded journalist è, è di eh, considerare i Goti come un'entità un monolitica. Mentre è evidente prima e dopo Adrenopoli che il modo migliore per sconfiggere un Goto è mandargli contro un altro Goto di solito molto più accanito contro l'altro goto di qualunque romano quindi questo è un sintomo di una divisione politica dei goti che è ricostruibile in parte perché noi abbiamo varie figure abbiamo figure che sono quello che noi chiameremmo populisti oggi abbiamo anche figure che sono moderate e altre figure che sono uh, assolutamente determinate a, a una completa integrazione nella struttura uh, dell'impero romano quindi abbiamo varie, uno spettro di posizioni e non è, a lungo non è chiaro quale di questa trionferà. E in un certo senso i Romani ci si mettono per far trionfare quella più populistica gotica, in un certo senso. Perché con un paio di massacri di goti, uno a Costantinopoli, una vicenda poco conosciuta, nell'anno 400, descrivo nel dettaglio nel libro perché io ritengo molto importante un passaggio chiave e un altro più famoso diciamo dopo la caduta di stilicone nel 408 cioè nel giro di otto anni ci sono la, la, la, le fazioni pro romane tra i goti vengono massacrate dai romani questo indurisce quindi la posizione dei, dei, di quelli che sopravvivono ma soprattutto porta una parte dell'opinione pubblica gotica a passare dalla parte di, del, del populista che in questo caso sarebbe la Rico che assolutamente non era il eh, leader incontestato dei goti fino almeno al 408 quindi lui si ribella la prima volta nel 395 quindi 13 anni prima. Per 13 anni non è il leader incontestato dei Visigoti, lo diventa grazie ai Romani. Quindi questo è anche un passaggio importante da capire, per, per capire i meccanismi della politica anche interna dei Goti. Una cosa che, su cui ti vorrei portare è che cosa ci hanno lasciato i Visigoti, però ancora prima è che cosa, come hanno plasmato uh, il passaggio tra, tra la fine del, del, mondo, del mondo classico al, al mondo invece alto medievale? ecco questa è una bellissima domanda um, beh, innanzitutto partiamo da, da un presupposto no? uh, il, la civiltà, noi diciamo spesso noi, noi siamo eredi della civiltà classica e in parte è vero però se date un'occhiata a una mappa vi rendete conto che c'è una differenza clamorosa tra la nostra civiltà occidentale e quella eh, dell'antichità classica. Qual è la differenza geografica, ovvia? È che la civiltà classica è centrata sul Mediterraneo, che è il sistema nervoso e sanguigno della civiltà classica, e la nostra no, il Mediterraneo è la frontiera. Quindi questa è, la, è, è, è la, la prima differenza. Io direi che il contributo dei goti principale è nel concetto della militarizzazione del, del sistema politico, perché eh, nella società gotica c'era un'identità assoluta tra l'uomo libero, quindi colui che in quanto uomo libero partecipa alla politica politica, della confederazione quindi per essere quello che vota per dirla in termini moderni è un uomo libero ma l'uomo libero è anche un soldato non può esistere nella società gotica il concetto dell'uomo libero civile che è invece il caso del mondo romano almeno nel, durante l'impero perché a me ricorda molto la repubblica romana prima di mario se voi pensate alla Repubblica di Mario, è in un c prima di Mario, quindi nel terzo o nel secondo secolo avanti cristo per intenderci, è una struttura che è veramente simile a quella dei Goti, dove hai l'uomo libero è tenuto a fare il soldato a sue spese. No? La stessa cosa nel perigoti e in un certo senso è una fase di civiltà secondo me che è dove passano più o meno tutte le civiltà quasi tutte però la particolarità di avere quindi un esercito che non è pagato ma all'obbligo militare vuol dire che e questo è il passaggio chiave non occorre pagare i soldati ora noi sappiamo che nell'impero romano la stragrande maggioranza della spesa pubblica è andava all'esercito le stime vanno dalla metà a due terzi. Quindi quando noi pensiamo alla spesa pubblica è come pensare praticamente all'esercito, no? eh, eh. Se l'esercito non lo devi pagare più, perché in realtà l'esercito deve il servizio militare allo Stato, ha che, che senso ha raccogliere le tasse? Perché raccogliere le tasse è complicato. Devi andare a bussare a tutte le porte, decidere... Eh, quanto ognuno deve pagare perché altrimenti tutti si arrabbiano se tu dici pagate tutte uguali no? quella è la tassa più ingiusta il testatico no? e tutti si arrabbiano perché dicono no ma scusa io sono più povero quello è più ricco allora dobbiamo decidere chi è più povero e chi è più ricco dobbiamo mandare qualcuno che deve andare a misurare quanta è la tua ricchezza quanta è la tua e ci vuole tutta un'amministrazione molto complicata e non ha più senso mantenere questa amministrazione in un sistema come quello gotico che è militarizzato e tu come li paghi questi soldati in questo, in questo mondo militarizzato? Il metodo di pagamento che poi i goti in un certo senso impongono a Roma è l'assegnazione di terre esentasse. Se io assegno, mettiamo che lei è un, un uomo libero, un esercitale, no? Le assegno tot iugera di terra in modo da potersi sostenere sostentare insomma la, la, la, non deve pagare le tasse perché però in cambio deve il servizio militare e deve esercitarsi ovviamente all'arte della guerra Perché non è che possiamo improvvisarci soldati no? insomma quindi eh, il, e qui vedete in nuce la società medievale cominciate a vedere come si passa a una classe d'elite che fa della guerra il suo mestiere, come a Sparta, per intenderci, no? Fa della, della guerra il suo mestiere e quindi ha delle terre per sostentarsi. Non solo delle terre, spesso anche dei schiavi e dei, dei, dei, diciamo, dei semi liberi che affittano le terre dei, dei liberi, no? Eh, e che danno una parte del raccolto all'uomo libero e grazie a questo questa parte di raccolto l'uomo libero si può concentrare magari co comunque è anche un po' agricoltore ma può concentrare a del reddito disponibile per uno esercitarsi alla guerra due acquistare le armi quindi abbiamo visto in nuce quello qualche seme di quello che sarà poi il feudalesimo allora, siamo, abbiamo visto i nostri goti nella loro culla cool scandinava e poi nelle loro evoluzioni ecco poi che, dove, dove li lasciamo? che, che, che fine fanno? chi, chi li soppianta? Vabbè, ah prima di soppiantarli però Fabrizio fammi dire diciamo, come arrivano dove, nel posto dove poi verranno soppiantati cioè il, il punto è che dopo il sacco di, il sacco di Roma è, è la più grande sconfitta dei goti perché tutta la questione dei goti e romani era una negoziazione quando tu arrivi in una negoziazione a sfasciare il tavolo negoziale non è un grande risultato anche perché gli anni successivi sono, dimostrano che il negoziato era indispensabile i goti rischiavano di morire di fame rischiano di morire di fame più e più volte dopo il sacco di Roma perché dipendono sempre dai Romani per sfamarsi. Quindi alla fine si raggiunge un accordo, ora non dico i dettagli perché poi stiamo qui un altro paio di ore, ma il punto chiave è che vengono insediati dai Romani nella, in, in Aquitania, nella Francia sud-occidentale, e... Um, e appunto, da quello che possiamo capire, gli vengono assegnate delle terre, per quello che dicevo prima, quel meccanismo diceva prima, vengono assegnate delle terre in cambio del loro servizio militare. Il... I goti restano piuttosto fedeli a Roma fino alla fine. In sostanza, possiamo capire che loro si ribellano davvero all'impero romano e dichiarano la loro sostanziale indipendenza nel 475, che, come abbiamo tutti studiato, è un anno prima della caduta... Quindi diciamo, so, rimangono a lungo fedeli a Roma anche quando Roma è, è agli sgoccio. Eh, però poi cominciano a costruire uno stato romano-germanico a cavallo dei Pirenei. Vengono cacciati, adesso semplifico molto la storia, ma vengono cacciati dai franchi dalla, dalla, dalla loro casa, che era in sostanza Valle della Croce, e finiscono in Iberia in Iberia costituiscono in un certo senso il regno romano-germanico più, eh, più latino e anche più strutturato, eh, perché innanzitutto ha una cultura assolutamente latina, poi ci sarà la conversione al cattolicesimo alla fine del VI secolo. Um, le leggi sono leggi in gran parte romane, con qualche aggiunta da non è neanche chiaro se dalla tradizione gotica o forse da, da leggi militari romane che eh, diciamo studenti di, di legge hanno pensato fossero eh, leggi gotiche ma probabilmente erano leggi romane anche quelle quindi abbiamo la legge romana abbiamo la lingua romana perché il latino è la lingua fondamentale del regno visigoto abbiamo e non solo abbiamo anche la vera fusione finalmente tra goti e romani perché la da quello che possiamo capire leggendo le varie foglie di tè disponibili agli storici la classe dirigente ibero-romana si fonde con la classe dirigente gotica cioè quando arrivano i goti in Iberia sono loro sono tutti la classe dirigente militarizzata ma poi come sempre succede nella storia i ricchi si imparentano con i ricchi e i poveri finiscono loro malgrado con i poveri quindi quello che succede è che i goti esercitali finiscono per diventare dei contadini dipendenti dai loro signori, come la popolazione romana, e i nobili romani, i nobili gotici, diventano sostanzialmente una, la stessa classe dirigente, si fondono tra di loro. Quindi arriviamo a una vera e propria fusione. Ora, l'unica cosa di goto che rimane, direi, è il nome Regno Visigoto. In Italia probabilmente sarebbe accaduto l'opposto, la, qualcuno l'avrebbe chiamato impero se il, got, se il regno strogoto fosse durato a lungo, io non penso che eh, i goti probabilmente avrebbero ceduto anche sul nome, ma in Spagna quello che succede è che il regno continua a portare il nome degli originali conquistatori visigoti, ma è rimasto veramente quasi nulla di visigoto, eh, voglio sottolineare questa cosa. Però comunque questo regno ha un... Uh, ha una struttura politica molto centralizzata a Toledo, una sua chiesa sostanzialmente indipendente da Roma, e però, come sappiamo, quello che succede è che a un certo punto arrivano gli arabi, quindi la sfortuna dei goti eh, che poi li porta a, sc a scomparire quasi completamente dalla storia, a differenza dei franchi, no? Ne I franchi succede la stessa identica cosa, tra, tra, tra parentesi, no, ovviamente, e i, I franchi e i romani si fondono tra di loro, rimane solo il nome dei franchi, ma già il, il dettaglio, diciamo l'indizio è che in Francia non si parla una lingua germanica, no? si parla una lingua latina e moltissime delle tradizioni franche sono latine, anche se un po' meno di quelle dei Visigoti. Cioè la legge dei sali effettivamente ha degli elementi germanici. Però quindi quello che succede è che rimangono schiacciati tra franchi e arabi e quindi i franchi diventano il cuore della civiltà renana e qui torniamo a quello che ho detto all'inizio no? la nostra civiltà è una civiltà renana quella occidentale cioè a cavallo del reno l'italia è la periferia della civiltà occidentale eh, dal, sin dal sin dai, dal sostanzialmente dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal, sin, dal, sin dal direi quasi dai merovingi ma sicuramente dai carolingi il cuore politico dell'Europa è sul reno Marco, ti interrompo giusto per eh, andare poi a qualche conclusione. Una domanda che forse è inevitabile quando si, si affrontano i temi storici è se nella tua, nella tua ricerca, nel tuo approfondimento, hai trovato degli spunti che eh, parlano al, alla, alla nostra era e ai nostri anni. Ecco, il primo che mi viene eh, da citare è, è il tema dell'immigrazione. Tu che, che spunti hai tratto? Sì, è sempre è sempre difficile, io non sono tanto d'accordo che storia magistra vite. Insomma, perché è sempre pericoloso andare a cercare nel passato una guida per il futuro. Però qualcosa possiamo cercare di, di, di prendere di, di più universale. E Una delle questioni fondamentali è questa: la questione del, del, dell'immigrazione dell'identità. E io mi sento di dire che, eh, diceva, diceva Lincoln che a house, uh, house divided cannot stand, una casa divisa non può restare in piedi. Quindi sono da questo punto di vista convinto che eh, si deve arrivare a un certo punto ad una sintesi. La sintesi non è un, non è un punto di caduta, uh, uh, diciamo, identico al punto iniziale, cioè per intenderci, per spiegarlo in parole povere, non è che vuol dire che chi arriva per esempio in Italia deve diventare italiano al 100% come erano gli italiani 30-40 anni fa. Il punto di caduta comune è un punto in cui ci si influenza vicenda. Però non si può rimanere separati in casa. Non sono d'accordo che eh, a lungo andare sia qualcosa di positivo.